Stavamo giocando nel server quando abbiamo visto questo. Oh mio Dio, Rider! Rider, c'è la Serbian Dancing Lady, credo che sia quella. È tipo una nonna che fa molto male, perché praticamente quando balla, lei potrebbe ucciderti, no? E qua lei adesso potrebbe effettivamente ucciderci, quindi dobbiamo stare super attenti e dobbiamo prepararci immediatamente. Allora, quello che abbiamo... Ah! Oh mio Dio, Ryder. Oh mio Dio, oh mio Dio, ok, ok, siamo vivi. Siamo vivi, okay, ok, ok, ok, ma che caspita, questa è tipo, oh mio Dio, questa è una chiave per aprire quella porta, ma che caspita è successo, come ci siamo tipati qua, scusami, cioè nel senso, non ci siamo tipati, siamo caduti, Cos'è successo, da quando, non mi ricordavo che sotto la nostra casa ci fossero tutte queste cose, andiamo prima che sia troppo tardi e prima che arrivi la nonna pazza, anzi, chiudiamoci anche dentro, uh, allora, questi sono degli enigmi, quindi immagino che dobbiamo farci tipo queste strade qua. Esatto. Queste cose indicano di solito eh, diciamo dei. Oh, qua c'è anche un, un barile. Queste cose, dicevo, indicano appunto questi blocchi invisibili che non ci fanno morire. Se no, se cadiamo qua, ovviamente moriamo. Uh, Dov'è la leva? Eccola qua. Perfetto, Mi la mettiamo qua. Ok, perfetto, ci sta. Che figo! Questo coso, però, devo dire che è molto divertente da fare, ma allo stesso tempo è inquietante perché. Non me l'aspettavo Allora, uh, 2 più 2 fa 6 o 4 secondo te? Secondo me fa 4 <ride> Quindi prendiamo questo Esatto, mi ha dato la leva Perfettamente Ok, questo è un parkour Mannaggia, io con i parkour rider non ci sono proprio per niente Però uh, No, non è difficile devo dirti Quindi posso anche farcela molto bene Ok, devo mettere la leva qui però Perché se no poi dopo magari mi scordo Ok, perfetto Bene, vieni, ce la fai Ok, bravo Livello finale c'è scritto addirittura qua Ok, quindi tecnicamente qui dovrebbe esserci la fine Che cosa ci sarà alla fine? Non ne ho la pallida idea Qua noi adesso abbiamo un sacco di casino perché questi cosi eh, sono dei casino assurdo Quindi andiamo avanti Eh, però la leva scusami, dov'è? Eh, ah, è qua dietro! Ok, perfetto, aspetta, fammi prendere AIA! Ok eh, Andiamo qua, mettiamo la leva qua, ok, vediamo cosa si trova qua Un attimo, vi sono qualcosa di strano come... Ok, questi sono dei blocchi colorati, però fanno anche le particelle di un portale, quindi secondo me potrebbe benissimo essere un portale Dove se c'entriamo, um, moriamo, probabilmente Che cosa ci sarà qui dentro? No, cosa? Eh, cosa? Ho paura, non riesco ad entrare, ma come, Ryder, dai! No Va bene, va bene, non entrare, tranquillo, capisco Entrerò io però perché voglio capire il mistero della Serbian Dancing Lady E quindi, eh, mi dispiace, devo entrare Quindi se tu sei così tiffone eh... Così cercavo di capire dove fossi finito Che caspita di dimensione era questa? Pensavo sarà per forza la dimensione della Serbian Dancing Lady E sto vedendo qualcuno in lontananza, raga C'è la Lady che sta... Non capisco nemmeno cosa stia facendo Sta guardando... Ha una staffa in mano, raga e poi perché Oh mio dio Perché mi sta seguendo con lo sguardo oh! Ok mi, mi fa paura Quindi andiamocene via immediatamente Cos'è sta roba? Perché ci sono le mie teste? Che Caspita è questa cosa Ok non voglio sapere per favore Non voglio assolutamente sapere Ok dietro non c'è però spero mm, No